Ciao! Buongiorno, bentrovati, benvenuti. Allora, a parte oggi abbiamo il contorno di foglie che uno dice Wow, hai fatto una cosa estetica, possiamo anche raccontarcela così: era tutto occupato, la mia sala era tutta occupata, c'erano gatti ovunque, e quindi ho cercato di allontanare il più possibile il computer così da avere un'inquadratura un minimo un po' più ampia. Ora, a seconda di dove si vanno a mettere stamattina, capirò dove fare la ginnastica. Io gli ho dato da mangiare e da bere come al solito, ma stamattina girano per casa e si accomodano nei posti più impensabili. Quindi ho pensato bene di fare spazio. In più, mi sono accorta che ci sono anche queste belle foglie a farci da contorno. Quindi oggi siamo in un contesto, Silvestre. Allora, avrete visto, magari dalla copertina di questo video, che la carta che stamattina eh, si è fatta pescare aveva voglia di, di saltare fuori dal mazzo, è questa qui degli avi. Ve la mostro anche prima di iniziare perché è molto bella. Bella la pianta, ma mi fa ombra non si vede bene la carta ad ogni modo è questa ora prima di parlarne di far qualsiasi altra cosa facciamo ginnastica naturalmente eh, ho fatto un periodo in cui pescavo le carte del mazzo direttamente durante la preparazione della diretta Ora, siccome gli orari sono un pochino più salterini e a volte arrivo prima, a volte arrivo molto prima, a volte arrivo giusta giusta a filo eh, delle nove, ho notato, allora cerco di trasmettere comunque, ma il momento di centratura prima di fare la diretta lo faccio io da sola. Perché a parte mi, mi riesce molto più facile senza dover pensare a computer, trasmissioni, video ed è molto più efficace, diciamo in pochi minuti la carta del giorno arriva. Per un po' sento il bisogno di farlo così, quindi ci troveremo con la carta già pescata, praticamente. E adesso basta, si fa ginnastica, si fa i nostri movimenti e poi ci raccontiamo. La carta che ci portiamo dentro oggi e che ascoltiamo sono gli avi. Dico la mia frase preferita, abbasso il microfono e alzo la musica. Thank you. se si sente ma nel frattempo i miei vicini hanno iniziato credo ad abbattere una parete quindi oggi parliamo della carta degli avi con un sottofondo di martelli pneumatici e di trapani che in realtà non è proprio proprio sbagliato rispetto a questa carta perché una delle prime cose che oggi mi ricordavo mentre facevo la ginnastica e ascoltavo questa carta degli avi la faccio vedere perché ci sta proprio che i nostri primi avi sono i nostri genitori poi i nostri nonni, poi i bisnonni eccetera eccetera eccetera ma i primi sono i genitori nelle tante esperienze con i genitori è che ho vissuto la mia, quella delle persone a me vicine, quelle che mi sono state raccontate nelle tante esperienze con i genitori, è dura trovarne uno dove la presenza dei genitori non sia almeno a volte assimilabile al martello pneumatico e al trapano dei vicini, qui, da vivi in un modo quando non ci sono più in un altro, qui. Quindi non cade a sproposito il mio vicino che fa i lavori ma soprattutto eh, oggi dobbiamo un po' togliere quest'aura di misticismo dorato che si perde nell'antichità delle nostre origini, i nostri primi avi sono i nostri genitori, quando ci sgridavano per la nota a scuola quando ci telefonavano perché si erano dimenticati il latte al supermercato e dovevamo correre noi, quando diventano anziani e dobbiamo occuparci di loro, quando non sono soddisfatti dei nostri compagni, delle nostre fidanzate, delle nostre scelte di vita, quando si intromettono, quando hanno bisogno, ma anche quando ci amano, ci proteggono e ci pensano e ci sentono continuamente, no? diventa strano quando da figlio e basta diventi sia figlio che genitore, alcuni di voi magari l'avranno provato e, e si passa dall'altra parte della barricata e, e diventi anche tu un avo, no? Anche chi non ha figli a un certo momento ce l'ha una discendenza energetica, non è genetica, non è la discendenza del proprio sangue, ma una discendenza energetica ad un certo momento ce l'abbiamo nella vita. Che siano le persone che abbiamo formato al lavoro, che siano gli studenti che abbiamo avuto se insegniamo, che siano gli amici che con noi hanno fatto un pezzo di percorso, che siano i nipoti che siano i nostri animali domestici che sia quello che sia tutti noi prima o poi qualcosa lo creiamo e lo lasciamo nel mondo che prosegua oltre noi di bello e di brutto quindi diventano avi non solo quelli che si riproducono diventano avi un po' tutti e sicuramente i nostri primi avi per tutti noi sono i nostri genitori che li conosciamo o non li conosciamo quindi eh, quello che questa carta mi dice oggi insieme ai lavori del mio vicino che forse ora ha smesso è che bisogna tenerne conto di questa difficoltà di rapportarsi al nostro passato cioè è facile pensare io sono io punto eh, ma noi non spuntiamo dal niente sulla terra non si spunta dal niente ci si inserisce in un contesto intanto genetico perché senza una madre e un padre non si nasce sulla terra. E poi in un contesto territoriale, in un contesto storico, in un eh, equilibrio energetico che non sempre è facilissimo cui, per averci a che fare, anzi il più delle volte ha degli aspetti molto confortanti, molto nutrienti o molto forti che ci danno energia, ci danno spinta per andare avanti altre volte, anzi, contemporaneamente ha degli aspetti d'ombra, di difficoltà, che martellano qui, che sia nella forma del genitore che rompe le scatole, che sia nelle ferite che i miei genitori mi hanno lasciato, che sia nelle difficoltà che caratterialmente, energeticamente ho ereditato. Chi nasce ad esempio con una malattia genetica sicuramente non ha solo amore nei confronti dei propri avi. Avrà anche delle domande, perché mi sono ereditato anche questa parte. Io credo che il primo passo per avere un rapporto diverso con noi stessi sia anche proprio guardarci indietro da dove veniamo con un atteggiamento più Forse più umile per quello che mi riguarda, ma questa è la mia storia personale, più inclusivo in generale. Quello che ho dietro non è un qualcosa che non ha niente a che fare con me, è un qualcosa che in me si protrae. Io noto spesso aspetti comportamentali, movimenti, modi di parlare, espressioni, ma anche proprio preferenze, eh, anche banali, no? nel cibo, nella musica, nei posti dove mi piace stare che pur senza farlo apposta, pur senza pensarci mi rendo conto di dire, cavoli, proprio come mia madre cavoli, proprio come mio padre mi fosse successa a 18 anni mi sarei suicidata No, mio Dio, sono uguale a mia madre ora lo vedo in una prospettiva un po' più ampia non sono uguale a mia madre neanche a mio padre, però tanti aspetti di loro ce li ho. E mi fa anche piacere quando li vedo. Ecco, nella nostra giornata di oggi, che stia iniziando ora o che la stiamo riepilogando perché magari guardate la registrazione perché è sera, si può proprio portare l'attenzione su questo, sui tanti richiami ai miei avi. I primi, i miei genitori, e gli altri, tutti quelli che vengono prima di loro, incarnati e non La mia famiglia fisica ed energetica da cui provengo. Tutti i richiami nella giornata che me la fanno sentire intorno. Mi ricordano che non sbuco dal niente nel niente, ma nasco da un contesto, nel bene e nel male, nella difficoltà e nel sostegno rendersene conto eh, mi dà un radicamento, una appartenenza alla vita che mi solleva un po' sia dalla centralità dell'io sono io, sia da questa solitudine che spesso ci portiamo appresso come esseri umani, sia anche dalla presunzione in alcuni casi, il mio ad esempio di essere unica e irripetibile, sì, lo sono, però vengo fuori da una successione di incontri, di persone, di situazioni uniche e irripetibili e che mi piaccia o meno me le porto, rendermene conto è un passo parecchio importante vederle nelle giornate è un riaggancio di questi figli con le nostre ascendenze e discendenze che crea un tessuto sostenente e tante volte curativo. A domani alle 9 del mattino. Buona giornata, grazie.